Perfetto. Mettilo. Stavo pensando, ma quanto deve essere figo essere Spider-Man, eh? Una figata proprio, eh! E invece no. Ci avete mai pensato a quante cose deve andare contro sto poraccio ogni giorno, eh? Ci avete pensato? No, eh? Io sì! Signori, benvenuti in Spider-Man! Effetti collaterali! Respira questo, questo... Ah. Mm. Interessante. Mm. Che porcona Mamma mia, tutto questo... Mm. Aiuto! Oh, sempre sul più bello. Oh. Lasciala no e fammi fare il lavoro mio Vaffanculo Tieni Scusa ma tu chi sei? Io sono il tuo amichevole Spider-Man di quartiere Io sono la macchina no, oh, ah, ah, Sì ah, ah, ah, ah. Oh Spidey bello Senti una cosa mi si è fermata la macchina Non è che Puoi venire qui a prendermi, tipo, magari con due ragnatelate, tanto fai subito, dai, te va. Eh, sì, non è che mo perché mo il spari i ragnatele e mi metto a far tassinato, eh? Cioè, non significa niente questo, eh. abbi pazienza, scusa. Ma io sono l'uomo ragno, io devo salvare il mondo, non è che posso pensare a te, no? Eh? Ma abbi pazienza, scusami. Ma dai, ma, ma come salvare la gente? Ma ci stanno gli Avenger per quello, no? Pronto? Pro Spider-Man? Pronto? <mai> Madonna mia, ma che ti sei bagnato? Oh, ma io sono Spider-Man, ho tempo di lavarmi sempre i denti, sa? Cioè, io devo pensare <ride> a al mondo. Ma scusa, ma a quello non ci pensano gli Avengers? Ragazzi, oggi con questo video volevo farvi capire che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Aia! Aia, te che scusa, che non vuoi venire a casa dietro e pulisci tutte le finestre, hai capito? Ogni volta che facci che raggiungi tele fai un casino di Cristo, fai! Ma allora, ho capito, te per sposta volando come fanno tutti i lati! Si capisci! un attimo, eh! Io non posso volare! Ah, non puoi, non ammazza che pippa! Che vita di merda, <ride> Aia! <ride> Se il video ti è piaciuto metti un mi piace, iscriviti al canale e io ringrazio Valentina che, che mi ha prestato la sua faccia per il, per il video e mi ha dato anche un pochino una mano a mettere a posto la maschera che ogni tanto non era un po' per c***o di e non era tanto carina come cosa e niente, io saluto... Tutti quanti, ci vediamo al prossimo video e... Eh. Eh, eh, ciao. Basta, che c***o è mio, no? E eh, dai!